Stiamo per registrare un nuovo episodio degli anime della nostra infanzia ma prima io vorrei fare un piccolo follow up per quanto riguarda il nostro video che è andato ieri su, su youtube per quanto riguarda eh, gin Protti, la terra pianta perché giusto giusto stamattina quando mi sono svegliato eh, stavo andando a casseggiare come faccio tutte le mattine prima di alzarmi su facebook e ho trovato la risposta a una delle cose che noi non avevamo capito quando il maestro Agostino spiegava. Vi ricordate quando Agostino diceva, loro hanno fatto il test della bussola? Nel senso del parallelo si può fare, perché noi dimostreremo alla conferenza che la bussola ruota man mano che tu fai un passo nella mappa a terra piatta. Tu fai un passo e la bussola ruota okay. in un piccolo grado, ne fai un altro, quindi in senso orizzontale in tu sarai un getto sulla terra piatta. Test della bussola... Ah, sì, sì, questo non l'avevamo capita noi... Infatti... Stamattina l'ho capita, perché mi sono visto un video che se lo trovo lo metto nella. qua sopra, nella schedina. Se lo trovo, perché ovviamente io l'ho visto stamattina alle 6 del mattino e ovviamente il, il pensiero di andarlo a salvare sul... Non ce l'avevo, scusate. Se lo ritrovo, card. Speriamo. Ho scoperto così il test della bussola. E quindi cos'è? Allora, secondo la loro teoria, se questo è il lato della bussola... No, quella è una bacchetta per mangiare cinese. Facciamo, facciamo caso. Facciamo. La produzione è quello che ci dà. Oh, ho capito, ma prendi un ago, cioè... Ma cioè, oh, come o Come? vado a vedere questo un ago. prendi un ago grande. Allora, se questo è un ago della, <ride> della bussola... Mm, secondo la loro teoria, se la terra fosse sferica e punta verso il nord, poiché c'è una curvatura, l'ago non, non dovrebbe puntare verso nord in questa direzione ma anche verso il basso mm. se tu hai la terza media come i è vero ma ci sono due cose da considerare punto uno il lato della bussola si muove su un solo piano anziché due a meno che quella dei cinesi che tu hai comprato che tu dici di aver comprato quella dei cinesi si muove in tutte le direzioni forse manco il vero nord punta meno <ride> se, te... se la segui se perché se lui diceva mi... nel video tu la comba ah, dei cinesi. Beh, beh, beh, ah, beh. Ma aspetta, ma è, forse ma tu l'hai vista nel video? Beh, lui la teneva così, mica l'ho vista la... perché Radice. forse ho capito che qual è, l'ho vista spesso. Prendi alla... la lancetta, oltre che muoversi così, ogni tanto si smovicchia così. Ma perché? Ah, perché oscilla. Ma, ma una vera bussola di quelli, diciamo, serie, di quelle sì, che si costano, scilla. si muove su un solo piano, ma anche quando si muovesse su due piani, cioè. Orizzontale e verticale, no, no, quello è, dove no, no, no, quello è perché, appunto, dove in ogni dove caso, se dovesse muovere sui due piani, il problema è che il l'ago in realtà non sta puntando il nord, punto geografico, segue le linee di campo del campo elettromagnetico della Terra. La cosa che mi fa in mente, cos'è? Che lui ha disegnato sulla lavagna queste linee di campo. Cioè, la risposta era nel suo stesso video, nel suo stesso disegno, che aveva sta grande lavagna, ha preso un pennello, ha fatto una, una sfera mm -hmm. e poi mm -hmm. ha fatto le linee di campo. Perché l'acqua della busta non si piega! Ma l'hai disegnato tu? Ma eh, mancavano quelle giuste nozioni per giungere alla conclusione, alla soluzione, la sua, sua domanda. Io posso dire che magari ha uno. Capito, io che la terza media, scusate che mi sono un po' triggerato. Uno che la terza media, magari alcune domande se le può porre e io sto proponendo una risposta. Anche se io non sono un fisico, queste cose le ho fatte a fisica 2. Eh, lato, ok, tu non ce l'hai sta in mi può stare bene che ti puoi dare domande. Hai disegnato i linee di campo? Tu, col tuo pennarello? Eh, io, basta, ho terminato ragazzi. <ride>